Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini all'olio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più il tempo di Gli Ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, lievito, olio, sale e zucchero. Diamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. il lievito e lo zucchero azioniamo il bimbi per 3 minuti 37 gradi, velocità 3 Adesso aggiungiamo la farina. L'olio. E per ultimo il sale. E facciamo impastare. 3 minuti a velocità spiga l'impasto è pronto adesso lo tireremo fuori dal boccale Lavoriamo un attimino per dare una forma a palla e lo trasferiamo in una ciotola che abbiamo precedentemente unto. Dopo aver posizionato l'impasto su una ciotola che avevamo precedentemente unto, la copriremo con pellicola trasparente e la faremo lievitare circa due ore o sino al raddoppio. Trascorso il tempo di lievitazione, adesso con l'impasto formeremo delle palline dal peso di 100 grammi circa l'1. Andiamo un attimo a pesarle. Adesso con l'aiuto di un matterello stendiamo l'impasto. Una volta steso prendiamo un'emulsione di olio e acqua con un pennellino spennelliamo tutta la superficie. A questo punto prendiamo l'impasto e lo arrodoliamo su se stesso. Lo spennelliamo nuovamente e lo posizioniamo su una teglia rivestita da carta da forno. Continuiamo così per il resto dell'impasto. Una volta formati tutti i panini, copriamoli con un canovaccio e lasciamoli lievitare per un'altra ora. Trascorso un'altra ora abbiamo rispennellato i panini. Adesso li inforneremo a forno preriscaldato a 200 gradi posizionando un pentolino con dell'acqua nella parte bassa del forno e li cuoceremo per 20-25 minuti. I panini all'olio sono cotti, trasferiamoli in un cestino. Panini all'olio.